Appuntamento di questo ciclo di incontri per la formazione dei docenti che avverte sul tema Giuseppe Di Bagno e la Puglia nel contesto del primo fascismo. Quarto incontro è eh, diciamo, complessiva del corso, la seconda tavola rotonda, eh, con cui diciamo, entriamo un po' nel clou di questo ciclo di incontri, dato che questo. Questo seminario, questo laboratorio è dedicata appunto al delitto di bagno, Giuseppe di bagno politico, eh, i perché dell'omicidio e a eh, relazionare ad approfondire questo argomento insomma, di grande interesse, eh, sono due che sono esperti nella vicenda eh, politica, anche giudiziaria forse, del, eh, del terribile omicidio di bagno, per vale dire il professor Mario Spagnoletti. Di storia contemporanea presso questo, questo dipartimento e il professor Mario Polo in invece Nicola Sussi che è con docente invece di storia delle dottrine politiche, in pensione. sempre per questo, sempre per questo, <risosso> ogni tanto lo sassino, no, ricordiamo sì, solo voi per giustamente, eh, io naturalmente non <risosso> voglio sottrarre molto spazio al... Questi due sicuramente interessantissimi interventi, soltanto insomma per inquadrare un po' in maniera generale la vicenda politica eh, e anche tragicamente umana di, eh, di Giuseppe Di Vagno, che possiamo dire si colloca all'interno di, di un decennio, forse anche meno, perché Di Vagno si laurea in giurisprudenza a Roma nel 1912. Dopodiché quasi immediatamente torna alla via conversano, dove si inserisce comunque nelle lotte politiche e sociali del suo tempo, abbraccia la diciamo, fede socialista, un socialismo diciamo, all'insegno di una eh, certa intransigenza, almeno all'inizio, eh, che implicava insomma, un rifiuto delle alleanze. Un primo, diciamo, eh, Turning point nella vicenda politica di Vivano è sicuramente il 1914, cioè lo scoppio della prima guerra mondiale. Che vede l'esponente socialista con attestato su posizioni intransigenti, eh, neutraliste diciamo eh, che possono essere riassunte nella formula del né aderire né sabotare, e ciò insomma, lo. In qualche modo distingue di differenza da molti altri compagni e amici di, di Vagno che invece si eh, lasciarono un po' trasportare dalle sirene dell'interventismo democratico, no? quasi sempre di stampo risorgimentale, che vedeva nella, guerra, nella prima guerra mondiale combattuta dall'Italia contro l'Austria-Ungheria, un po' la quarta guerra di indipendenza. No? modo per diciamo, completare l'unificazione nazionale annettendo territori abitati da italiani che ancora erano soggetti appunto, alla, al dominio asburgico, in particolare Trento, con il Trentino, e eh, Trieste con, con la Venezia Giulia. Ricordo insomma, gli interventisti pugliesi più rilevanti no? da Piero Delfido Pesce, ovviamente eh, Alfredo Violante. Tommaso Fiore, ma anche Giuseppe Di Vittorio. Questa posizione fu mantenuta da Di Pagno durante tutta la guerra, appunto, appunto che poi nel 1919 eh, diciamo, si attesta su una posizione diciamo, massimalista all'interno del partito, eh, posizioni massimaliste che in qualche modo rispecchiavano la maggioranza del partito socialista italiano, appunto che eh, proprio quest'anno ottenne una schiacciante vittoria al quindicesimo congresso nazionale del PSI che si tenne nel settembre 1918, massimalista anche perché insomma, eh, arrivavano in Italia gli echi di ciò che era successo in Russia no? nell'ottobre del 1917 con la rivoluzione bolscevica di Lenin e poi negli anni successivi eh, la guerra civile contro i bianchi sostenuti economicamente, e militarmente da molte potenze europee vincitrici. Questa posizione massimalista eh, porta di bagno anche ad una prima collaborazione diciamo, importante dal punto di vista giornalistico perché entra in quel periodo nella redazione di Puglia Rossa, eh, un foglio insomma, legato all'ala massimalista del Partito Socialista Pugliese-Barese, eh, il professor Colonna appunto, ha dedicato una parte dei suoi studi proprio a all'analisi eh, delle posizioni politiche di, di Puglia Rossa, nonostante questo però era comunque anche un foglio aperto a collaborazioni di diverso tipo, no? di estremamente dell'ala diciamo, più riformista o addirittura dei vordigiani filocomunisti. Filo 1919 è anche l'anno in cui si tennero le elezioni politiche che videro un buon successo a livello nazionale del Partito Socialista e eh, tuttavia in maniera quasi non spiegabile, insomma, di Bagno non eh, viene eletto nelle liste del sì. PSE, forse perché insomma, si dice che avesse il suo nome fosse in calcio a quel manifesto, diciamo, il programma di rinnovamento della politica nazionale meridionale che Gaetano Salvemini aveva posto sulle pagine del settimanale eh, da lui diretto, appunto, L'Unità. E su questo punto, magari il professor Spagnoletti, che appunto, so aver dedicato anche i suoi studi a questo particolare episodio, magari può darci eh, a punto una, una, una visione più precisa. Fino ad arrivare eh, poi all'ultimo eh, anno diciamo, importante della vicenda politica di Milano. Del 1921, che come sappiamo si apre nel gennaio con il congresso di Livorno, che segna eh, la scissione tra la massimalista socialista e i Bordigiani e i Gramsciani che formeranno il Partito Comunista d'Italia, sezione italiana dell'internazionale comunista, si devono nuove elezioni politiche. Questa volta Di Bagno compare nella lista unitaria diciamo massimalista del PSI, ottenendo un grande successo nella circoscrizione Bari dove arriva appunto addirittura al secondo posto, eh, preceduto soltanto da Arturo Vella, che era vice segretario del PSI a livello nazionale e l'esponente più importante a pull dell'ala massimalista appunto, eh, del, del Partito Socialista, precedendo addirittura di Vittoria in termini di preferenze, di numero di preferenze. L'impegno parlamentare non attenua l'impegno sul territorio pugliese-barese di Vagno, appunto che nei mesi che insomma, precedono poi l'attentato che gli fu fatale egli fu vittima di altri tentativi di attentato, ad esempio quello del 30 maggio 1921 sull'uscio della sua casa di Conversano quando fu. vittima di questo attentato portato da una squadra fascista probabilmente assoldata a Cerignola che era diciamo, il quartiere generale del RAS eh, fascista Giuseppe Caradonna fino ad arrivare al tragico 24 settembre 1921 quando eh, Di bagno dopo un comizio nella sezione socialista di Mona di Bari fu eh, colpito a morte appunto, da un'altra squadra fascista terminando ahimè ai non premanti la sua eh, vita e la sua vicenda politica. A questo punto io eh, chiedo appunto lumi, aiuto ai eh, colleghi relatori, sicuramente più dovervi di me sull'argomento e seguendo la scaletta eh, prevista in brochure do la parola al professor Mario Spagnoletti. Grazie. Grazie. Le questioni che sono state poste dal nostro introduttore meritano tutte un serio approfondimento perché esse pertengono ad una lettura complessiva non soltanto della storia biografica, della biografia, delle vicende, di eh, Giuseppe Di Vagno, ma eh, in qualche modo eh, della storia eh, del socialismo pugliese, dei rapporti tra il socialismo pugliese e il socialismo nazionale e dei rapporti tra il socialismo pugliese e la Puglia. Di eh, per lungo tempo ha subito una sorta di eh, da un'azione morta Trent'anni fa eh, mi dedicai eh, a una prima valutazione dell'opera di eh, Divagno e notavo come in fondo eh, ci fossero gravissime lacune dal punto di vista storiografico, dal punto di vista della raccolta documentarica, dal punto di vista dell'approfondimento storiografico. Certo, eh, la memoria di Divagno era bellissima. I contemporanei, ma non soltanto i contemporanei, ricordavano perfettamente che cosa fosse successo, che fosse di la tragedia della sua fine per mano fascista, ricordavano le eh, commemorazioni che di tanto in tanto avevano punteggiato la storia del Partito Socialista eh, in terra di Bari, sia. Eh, nell'immediatezza dei fatti sia all'indomani della liberazione ma una eh, riflessione storiografica una valutazione complessiva sulla figura, sull'opera di Di Vaggio, ed anche eh, sul suo essere come dire all'incrocio di un momento eh, delicato dei, dello scontro di classe Italia, di una fase in cui cioè eh, per un verso lo Stato liberale ancora non era stato disarticolato, per un altro verso però lo Stato liberale cominciava a mostrare le sue crepe, cominciava ad essere attaccato, corroso, attraverso un processo che non può che essere descritto con il titolo di un famoso saggio di Nicola Trofaglia, pubblicato decenni al sole il detenimento dello Stato liberale cioè come processo che è processo lento molecolare, articolare che cosa in fondo mancava 30 anni fa alla conoscenza della figura di Vivagno della sua azione del suo ruolo in Puglia della sua attività di socialista, di giornalista di avvocato della sua attività di consigliere provinciale, della sua, come dire, complessiva opera a difesa delle premi rurali e delle premi più diseredate di Terra del Bagno. Mancava appunto una capacità di legare insieme tutti questi figli e di guardare attraverso la figura di Di Vagno come in un prisma, capace in qualche modo di eh, lumeggiare a fondo con fasci di luce polarizzata, gli aspetti fondamentali del processo di formazione di una classe dirigente socialista. Il processo cioè di formazione di una classe dirigente che fosse in grado, per dire così, di suturare, di sottoporre a sutura quasi chirurgica le due immagini della Puglia che avevano per lungo tempo occupato l'orizzonte, e cioè da un lato una Puglia rossa, una Puglia che combatteva, una Puglia in cui i braccianti e quelle poche forme di proletariato urbano erano in qualche modo andate all'assalto dei pubblici poteri, con le forme tipiche quasi di una semi-jacquerie meridionale e dall'altro lato una Puglia vandea. Queste erano le due immagini della Puglia. Una Puglia vandeana racchiusa, cioè dentro la dimensione di, una, eh, di un dominio pieno, incontrollato, e incontrollabile dell'agraria feudale, e dall'altro lato questa Puglia rossa, ecco, questa Puglia allattata. Dentro invece la i processi di formazione e di costruzione del Partito Socialista in Puglia e in terra di Bari in particolare, e per dentro la cornice e la figura di, eh, di Bagno, queste due immagini tendono in qualche modo ad essere superate, dialettizzate, mediate in una visione diversa. Una visione diversa che in qualche modo ripercorre le tappe fondamentali della biografia di Divano. Una biografia che spiega, per dir così, per un verso la sua capacità di attrattivo quando dopo gli studi universitari ritorna nella sua terra natale, dall'altro lato che spiega anche però l'odio feroce nei confronti di Divano, che è certamente un odio dei suoi conterranei, ma che è un odio che si sostanzia all'interno di quella classe della borghesia assenteista latifondistica agraria del Mezzogiorno, che a mio modo di vedere, come ormai credo la storiografia più avvertita abbia dimostrato, finisce per essere il mandante non soltanto morale, ma il mandante effettivo dell'assassinio di Diva. Di ha al suo attivo un percorso intellettuale un percorso intellettuale che lo vede interessarsi non soltanto come spesso avviene alla media, agli intellettuali secondari alla media intellettualità del Mezzogiorno delle questioni eminentemente scientifiche, cioè anche lui e con livello Dirò poi qualcosa su questo aspetto degli studi giuridici di Divagno. Ma dall'altro lato Divagno, secondo la testimonianza di un suo amico e soprattutto di un testimone coevo quale Violante, Divagno è molto interessato alla storia, all'analisi sociale, quasi una sociologia anche alla letteratura e coniuga quindi insieme questi due elementi e questi due momenti che saranno, a mio modo di vedere, una delle caratteristiche fondamentali una delle cifre fondamentali della sua personalità Divagno si forma agli inizi nella natia conversano ma badate bene, conversano è centro di alto profilo e quindi in conversano per la tradizione culturale, per la tradizione di studi di Bagno in qualche modo riesce ad acquisire una serie di conoscenze e di competenze che porta con sé come bagaglio culturale nel momento in cui si iscrive alla facoltà giuridica della Sapienza di Roma la facoltà giuridica romana è in quella fase, in quel momento, eh, il punto più alto di riferimento eh, della cultura giuridica nazionale, aperta agli apporti della cultura giuridica europea, capace addirittura in alcune sue punte di eh, rappresentare elemento di riferimento per gli studi giuridici non soltanto in campo nazionale. Il compianto Peppino Ducci, professore di diritto civile all'Università di Bari, ha dedicato all'interno di un suo volume una, un capitolo dedicato all'analisi della formazione giuridica di Di Marco. In questa analisi Peppino, io lo chiamo Peppino perché l'ho conosciuto così, perché siamo stati amici per tutta la vita, fino a, fino a quando c'è stato. Peppino mette in evidenza come per un verso gli studi civilistici abbiano costituito un'ossatura importante e significativa nella formazione di divano. Studi civilistici che eh, nella visione di eh, Tucci, del professor Tucci, in qualche modo trovavano la condensazione in particolar modo nella eh, figura di Cesare Vivante, studioso tra i, più, tra i più chiari in quel tempo di diritto commerciale, ma eh, in qualche modo interessato a porre in evidenza come le ristrettezze della codificazione Gius e giuscommercialistica già non avessero più la capacità di tenere insieme questa effervescente società che si andava in qualche modo sviluppando e dispiegando tra gli ultimissimi anni dell'Ottocento e i primi decenni, il primo decennio del Nuovo Secolo. Qual era l'elemento fondamentale su cui poneva l'accento? Il fatto che nella realtà concreta il diritto non può che essere un elemento capace di prendere dalla realtà concreta la materia grezza e di farla pervenire ad una forma di formalizzazione astratta. Secondo invece Vante questi codici in qualche modo costringevano in un letto di Procuste una società che era già più avanti che aveva bisogno non di una accentuazione forse nata del diritto proprietario in senso stretto ma che avevano bisogno soprattutto di uno sviluppo in senso solidaristico se è vero, come è vero che eh, nella visione di Viva non si supera una dimensione tipica dell'organicismo giuridico che sarà poi il fulcro della problematica giuridica di Santi Romano e altresì vero che dentro questa visione che riteneva ormai obsoleti i codici di commercio e il codice civile cominciava a germinare e a maturare la necessità di fare in modo che le classi più disagiate, più diseredate della società, attraverso un ordinato processo di sviluppo e di coniugazione della dimensione privata e della dimensione pubblica potessero in qualche misura ascendere. Questo è uno dei temi forti della visione diciamo giuridico-politica di Divano. Immaginate su una personalità come quella di Divano, formatasi in qualche modo all'interno della cornice del mezzogiorno continentale, di una realtà come quella della Puglia-Barese e di Conversano, dove effettivamente Sotto i suoi occhi, questa, mat ma questa materia bruciante, delle, come dire, delle dimensioni di subalternità, di subdivanza delle classi diseredate, delle classi bracciantili erano oggettivamente percettibili. Immaginate come questa lezione, tra virgolette, questa lezione sulla necessità di uno sviluppo anche dal punto di vista giuridico, di una cultura che riconoscesse la solidarietà, che riconoscesse il cooperativismo come uno dei fulcri fondamentali di un processo di sviluppo e di crescita della società, non più basata però solo sulle vecchie classi capitalistiche e proprietarie, potesse avere una forte presa. L'altro elemento fondamentale, ovviamente, che gli viene da questi studi giuridici è la eh, frequenza delle elezioni di Enrico Ferri. Enrico Ferri, Ferri. Enrico Ferri è eh, certamente un esponente di primissimo piano, del Partito Socialista, del deputato di Lunghissimo Corso, ma Enrico Ferri è uno dei, dei personaggi di maggiore rilievo del, del cosiddetto socialismo giuridico. Apro e chiudo la parentesi su queste pagine, e su queste tematiche, pagine insuperate, ha scritto Mario Sbricoli. Che cosa c'era dentro questa visione del socialismo giuridico? Intanto bisogna tener conto del fatto che eh, per socialismo giuridico spesso si è intesa una uh, visione ristretta per cui il socialismo giuridico sul piano del diritto penale niente altro era che la uh, come dire, codificazione delle uh, teorie antropologico-criminalistiche di Niceforo di Sergi, di Lombroso. È vero soltanto in parte. Nel socialismo giuridico non c'è unicamente o univocamente il biologismo, cioè quell'elemento che costituiva l'ossatura del positivismo giuridico alla Lombroso o alla Sergi. C'era invece un elemento che possiamo ovviamente accettare o rifiutare, ma che va al di là del biologismo, pure semplice questo elemento era il determinismo sociale: Che vuol dire, vuol dire che l'uomo delinquente, virgolette, o l'uomo che l'uomo delinquente è diciamo il titolo di un famoso scritto di Lombroso: L'uomo che delinque non delinque perché biologicamente o antropologicamente tarato, delinque perché la società con le sue ingiustizie, con le sue nequizie, con la sua incapacità di assicurare un processo di sviluppo della persona umana e soprattutto con la possibilità di garantire agli umidi, agli ultimi, un minimo di dignità in qualche modo crea le premesse di uno stigma che non è uno stigma biologico ma è uno stigma sociale è importante questo elemento perché è una chiave per dire così una sorta di grimaldello che consente in qualche modo di individuare all'interno dei percorsi penalistici una linea che deve tener conto di questi aspetti e di questi elementi nel momento in cui si vuole fare repressione, ma soprattutto nel momento in cui si ritiene di dover fare prevenzione. Questo elemento viene fortemente interiorizzato dal giovane, dal giovanissimo. Lui si laurea a 25 anni, dal giovanissimo diva. Viene interiorizzato e costituirà uno degli elementi fondamentali, il nervo, starei per dire, di quella che sarà poi la sua visione del diritto, la sua visione del processo, la sua visione della deontologia di un avvocato socialista quando torna nella sua terra e comincia ad esercitare l'avvocatura la difendendolo intanto lui è bellarista, difendendo in maniera particolare tutti quei soggetti che hanno commesso reati contro l'ordine pubblico, contro sì. la proprietà. Ma badate bene, badate bene quando dico reati contro la proprietà, eh, eh, intanto a voi interrompetemi se sono poco chiaro eh? quando dico contro la proprietà non il delitto classico il furto, la rapina, no reati contro la proprietà che sono reati sociali perché sono occupazione delle terre perché sono lavori non richiesti su quelle terre perché sono scioperi, e come in tutti gli scioperi può accadere qualche danneggiamento alla proprietà privata, cioè reati contro la proprietà che hanno però una origine di carattere politico-sociale, che affondano nelle condizioni miserrime delle preti foresi del, della Puglia Barese e di Conversano, del circondario di Conversano, e che in qualche misura richiedono. Una cura attenta da parte di un avvocato che difende per fede, non per dire danaro, non per mercede, cioè di un avvocato che si fa carico e che interiorizza dentro di sé le ragioni di quella lotta e che capisce che ovviamente quel reale. È il frutto di una determinata condizione sociale di invivibilità che diventa ovviamente incubatore di un processo che è un processo di contrapposizione alle classi egemoni, di contrapposizione a poteri dello Stato che sino a quel momento sempre hanno protetto le classi dominanti e le classi economicamente più forti. Dentro questo meccanismo Divagno, come dire, costruisce un proprio modo di essere socialista che tiene insieme la bene, la dimensione dell'analisi sociale delle campagne meridionali e delle campagne pugliesi in particolare, i profili di natura giuspenalistica e quindi la sua azione di avvocato, la necessità di cambiare le classi dirigenti all'interno di quelle realtà e di quelle strutture che sono più vicine e che sono immediatamente riconoscibili da parte dei ceti subalterni lo Stato lo Stato è lo Stato di diritto ma lo Stato è lontano e se il buon Salvemini diceva che sostanzialmente lo Stato veniva visto da queste classi subalterne nelle due forme del cappello a tre pinte del carabiniere ovvero del, dell'esattore del gabbiotto tazziario lo Stato veniva anche individuato a livello di una entità eh, più, più vicina e cioè i municipi da un lato e la deputazione provinciale, quello che sarà poi no? la provincia, il consiglio provinciale dall'altro lato. Ecco l'impegno di Divagno anche sul piano e sul terreno della, come dire, della amministrazione. Un terreno che non considera, però, come se fosse un terreno minore, come se fosse una mera questione di eh, pura amministrazione, ecco, se dovessi, se dovessi usare il titolo di un vecchio e perspicuo volume di Ernesto Ragionieri, direi che Di Vagno ha visto bene che esiste un nesso, ed un nesso escendibile tra politica e amministrazione e che le due cose stanno insieme e che a livello della vita politica amministrativa si gioca anche la possibilità di cominciare a smontare uno dei meccanismi fondamentali delle classi dirigenti pugliesi e meridionali e cioè l'essere padroni degli enti locali. Di qui l'impegno Appena rientra in Puglia per modificare radicalmente la maggioranza politica al Comune di Conversano, di qui il suo impegno all'interno del Consiglio Provinciale. Non mi soffermo, su questo sarebbe troppo lungo. Alcune cose eh, le, ho, le, ho, le ho scritte, potete leggere in quel saggetto di tantissimi anni fa, ovviamente oggi vecchissimo, ma già 30 anni e io sono vecchio che volete da me. Però alcuni elementi, come dire, li ci sono soprattutto per quanto attiene all'azione di divagno dentro il Consiglio Provinciale. Ma eh, ho il progetto su questo aspetto almeno di riprendere eh, in mano quegli atti del Consiglio Provinciale e di scriverci eh, qualcosa di più serio, di più organico eh, e anche aggiornato dal punto di vista eh, documentario, archivistico, bibliografico e così via. Perché a questo punto Divagno comincia per verso ad essere e a diventare un simbolo, un punto di riferimento forte, importante, non tanto e non soltanto all'interno del Partito Socialista, eh, visto nella sua come dico dire, dimensione di quadri, di direzione, eccetera, ma all'interno delle masse e dall'altro lato comincia a diventare come dire una sorta di problema suscitatore di avversione fortissima se non addirittura di odio all'interno di una parte della società di terra giornata, perché si comprende che Dell'Andro chiedo eh, perdono, di bagno ha in qualche modo individuato un percorso che senza fargli venire meno i punti di riferimento alti di una lettura dei problemi nazionali e addirittura dei problemi internazionali poi dirò qualcosa su questo aspetto diciamo del suo intransigentismo quindi pur essendo allineato per certi versi con l'intransigentismo nazionale e addirittura in una fase eh, subendo il fascino come era possibile non subirlo, il fascino della rivoluzione d'ottobre non abbandona però l'idea che accanto a questi elementi che rappresentano lo sfondo occorra lavorare concretamente. C'è una sorta di concretismo nell'azione politica. Della. Lavorare concretamente nella difesa materiale delle previ subalterne, lavorare come avvocato difensore di chi eh, subisce i rigori della giustizia per ragioni di carattere eh, sindacale, politico, di classe, lavorare all'interno delle, eh, delle istituzioni locali. È questo elemento che in qualche modo fa di divagno fatemelo dire, quasi un unicum nel panorama dei socialisti pugliesi, cioè questa capacità di tenere insieme a mio modo di vedere questi tre elementi. Tu prima dicevi, ah", c'è cioè questo intransigentismo che lo collega per un verso come dire, alla dimensione nazionale del partito, per un altro verso, appunto, alla lettura di queste esperienze del proletariato internazionale della rivoluzione. E eh sì, perché Di Bagno non abbandona. Per tutta una fase non abbandona affatto l'idea che riformare deve essere un imperativo fondamentale, ma che non può limitarsi come per esempio avrebbe voluto il suo maestro di diritto commerciale ad una forma di solidarismo soltanto riformare come punto d'avvio di un processo più ampio di rivoluzionamento della società e negli articoli che lui scrive sulla stampa, prima ancora di Puglia Rossa lui utilizza a volte, a volte i dettagli sono significativi lui utilizza due pseudonimi un primo pseudonimo tu lo sai benissimo un primo pseudonimo è Angiolat. Chi è questo personaggio? Questo, questo strano nome francese? Beh, Angiolat è uno dei personaggi di Victor Hugo. E all'interno della visione di Victor Hugo, Angiolat è il capo di una società segreta, les amis, dell'ABC, gli amici dell'ABC. Notate il sottile gioco anche in Hugo, ABC che si pronuncia in francese ABC, gli amici dell'abbassato, gli amici di colui che sta sotto. Beh, questo pseudonimo non è casuale perché Angélard era capo di una società segreta che voleva in qualche modo modificare in maniera radicale, profonda, le strutture della Francia, del Secondo intero. E quando viceversa, si va un po' più avanti nel tempo e eh, il buon divagno subisce in qualche modo il fascino dell'ottobre rosso, della rottura rivoluzionaria, della cupione, e eh, in qualche misura si lascia prendere eh, da questo processo che in qualche modo sta sconvolgendo gli assetti internazionali, lui userà un altro pseudonimo, non più Angiola, Capilla, e firma i suoi articoli con lo pseudonimo di Basarov. Oh, e chi è Basarov? Qui ci sono due possibili letture. Bisogna tanto andare a questi piccoli episodi perché sennò no la gente si stanca e si rompe le scatole. E, e chi è? ci sono due letture. Una lettura è la più semplice. Basaro è uno dei due personaggi chiave di padri e figli di Bielini. E però, attenzione, io non credo che sia questa la lettura giusta. Perché? Perché nel romanzo Basaro rappresenta il nichilismo e io tutto credo, fuorché Divagno fosse un nitivista. E allora da dove prende questo nome? Questo nome lo prende da un personaggio che usa il cognome Basalom, Vladimir Vasarov come pseudonimo, perché in realtà il suo vero nome è Vlad o Vladimir Rushtev. Rundishtev. E chi è costui? È un personaggio della tradizione rivoluzionaria russa particolarmente uno dei dirigenti del Partito Socialista Rivoluzionario Russo, che peraltro poi sarà costretto ad un certo punto a fuggire in Occidente. Vedete allora come in questa personalità così complessa, persino, persino gli epsilonomi hanno un significato e un senso e marcano e segnano forme di transizione e forme di passaggio all'interno dell'esperienza politica che resta, peraltro, un'esperienza politica connotata da un rigoroso spirito socialista. Uno spirito socialista che non accetterà la guerra, non accetterà l'interventismo ancorché democratico, non accetterà il combattentismo perché lo riterrà sostanzialmente all'interno minato da elementi borghesi che portano verso atteggiamenti di tipo conservatore, conservatori e reazionari, leggerà con assoluta capacità premonitrice il significato del salandrismo e quindi a differenza di tanti, anche socialisti, che pur di... Eh, mandare a casa il vituperato Giolitti, in qualche modo si erano lasciati irretive dalle sirene del salandrismo, del salandrinismo, viceversa Divagno non accetta questa visione. E in uno di questi articoli dice, eh sì, noi passeremo dai pazieri di Giolitti, che però erano privati, passeremo ad una forma di mazierismo che... Sotto il governo Salandra saranno mazzieri di Stato. C'è una spettrale, come devo dire, una spettrale capacità di lettura in questa visione di divano. E chiudo, perché vi ho già ammigliato tutti. E ho tolto spazio anche a Nicola. E capiti allora che è un personaggio così. Che è, come dire, è solo... Solo chi non vuol vedere e chi non ha voluto vedere, è vero, amico Mastro Reo, per tanti anni ha confinato in un ruolo localistico meno che regionalistico, e addirittura ha tacito sul sogno. Solo chi non vuol vedere non si rende conto che un personaggio di questo tipo era un personaggio che faceva paura alla borghesia agraria, anche di reazionali. E se questo è vero, come è vero? E allora si capisce bene che l'omicidio di divagno non matura in un quadro di beghe locali, di faide. L'omicidio di Livagno matura in una situazione nella quale si è a un punto di snondo e di svolta nella storia d'Italia, non nella storia della Puglia o nella storia di Terriba. <ride> e lo snodo è quale deve essere la linea attraverso la quale il fascismo deve riuscire a conquistare completamente, a far morire. Prima era deperito, de secondo Tramfaglia, adesso è morto, sta morendo, lo Stato liberale. Questa linea deve essere una linea transigente o una linea intransigente, deve essere una linea che va ancora verso le forme dell'assassinio politico, attraverso le forme di una distruzione in senso fisico dell'avversario come individuo, come organizzazione politica, nei suoi storici istituti di classe o viceversa si deve arrivare ad una forma di tregua voi sapete che il patto di pacificazione era uno di questi elementi una di queste idee che in qualche modo un titubante Mussolini si era come dire si era proposto di sperimentare all'indomani delle elezioni del 1921 quando il fascismo si parlamentarizza perché viene fuori con 36 deputati e anche perché non è del tutto chiaro agli occhi del futuro dice se i ceti conservatori italiani lo seguiranno o meno tutti verso un'avventura che significa la chiusura degli spazi dello Stato liberale ancorché di uno Stato liberale che non è uno Stato pienamente di diritto perché molti sono gli elementi, come devo dire, che segnano no, delle difficoltà nel pieno dispiegamento del concetto di Stato di diritto all'altezza della, della Costituzione Sabalda. E di qui allora una lotta, una lotta tra la parte urbana del fascismo e la parte invece più ottusamente provinciale, agraria più ottusamente reazionaria, che trova nelle campagne i suoi punti di ancoraggio e che per quanto riguarda la Puglia trova nella figura di Caradonna il suo punto di riferimento locale, ma anche pugliese, ma anche nazionale. Nei due come dire, ciclosi lati che ho dato, quello mio molto più, più datato, è invece questa bella rassegna che eh, il professor Pedri ha dedicato all'argomento, troverete tutti gli elementi intorno a questo nodo. Ma sta di fatto che l'omicidio di Divagno è un omicidio che ha una sua dimensione che va al di là, certamente delle belle locali, eh, che va al di là, sicuramente, di conversare. È un omicidio che ha un significato forte, è un avvertimento ai fascisti transigenti, è eh, un avvertimento alle classi lavoratrici, è un avvertimento probabilmente, eh, trovo significativa eh, quella notazione che chiude la, rasse, la tua rassegna, è un avvertimento anche a chi aveva creduto di poter essere in qualche modo super partes il presidente della Camera di Nicola arbitro e quindi capace di essere garante di un patto questo viene colto subito però non c'è bisogno di attendere gli studi successivi viene colto subito da Gramsci. in due articoli il primo, i due fascismi, ordine nuovo 25 agosto 1921, chiudo leggendo questi due brevi brani. Mentre i nuclei urbani collaborazionisti vedono ormai raggiunto l'obiettivo propostosi dell'abbandono dell'intransigenza classista da parte del Partito Socialista, e si affrettano a verbalizzare la vittoria col patto di pacificazione, i capitalisti agrari non possono rinunciare alla sola tattica che assicura loro il libero sfruttamento delle classi contadine, senza seccature di scioperi e di organizzazioni. Tutta la polemica che commuove il campo fascista, fra favorevoli e contrari alla pacificazione, si riduce a questo dissidio. E poi proprio specificamente sul divagno, no, il noto articolo intitolato complotto reazionario. Qui non soltanto Gramsci precocissimamente, il 28 settembre, divagno viene colpito a morte la sera del 24, muore il 25 settembre del 1921, questo articolo appare sull'ordine nuovo il 28 di settembre del 1921. Non soltanto, dice Gramsci, l'assassino del deputato di Vagno, cinicamente concertato dal fascismo agrario delle Puglie, è stato immediatamente preceduto e seguito da altri avvenimenti che dimostrano, nell'intensificata attività reazionaria, un piano prestabilito, un complotto, e aggiunge, ci troviamo evidentemente di fronte allo svolgimento di un piano preordinato, tra la classe dei latifondisti e lo Stato Maggiore, ci troviamo di fronte a un vero e proprio complotto reazionario che tende alla dittatura militare all'interno, con lo scioglimento delle amministrazioni comunali e del Parlamento, alla guerra all'estero. Direi che Grauci era stato, nell'immediatezza dei fatti, buon profeta. Grazie. il professor Spagnoletti, io insomma sono eh, varese di lungo corso nel senso che pur essendo salentino, insomma, prima da studente, poi da eh, collaboratore della carta professore delle relazioni internazionali, insomma ho avuto modo di assistere a diversi giornate di studio, lezioni, eh, in cui era protagonista anche il professor Spagnoletti e devo dire che distanza di anni non ha perso la sua forza espositiva, argomentativa e anche interpretativa sugli eh, avvenimenti insomma, della storia contemporanea. In particolare mi è sembrato molto interessante l'andamento duale della sua relazione, cioè Puglia rossa e Puglia pandeana che in qualche modo no, eh, fanno il pari con un divagno simbolo diciamo, del, eh, delle masse eh, contadini, operai e pugliesi, ma anche un divagno oggetto d'odio da parte invece della, della classe possidente eh, e, e borghese eh, molto interessante anche la parte dedicata alla formazione ecco, giuridica di divagno che credo sia un argomento abbastanza ignoto alla, storiografia e poi insomma mi è molto piaciuto anche la citazione di Vanno riguardo no, questi mazzieri che da Giolitti a Salandra si trasformano da privati a mazzieri di Stato, eh, tra l'altro credo che Caradonna fosse proprio molto legato alla figura di, di, di, di, sì, sì. di Salandra, ecco, il, il primo presidente del Consiglio pugliese, di Gugliese originario di, di, di Tronia anche come ce Detto questo, do la parola al Nicola Lomma. Io dopo la bellissima relazione di Mario sarei tentato di dire complimenti e grazie per averci fatto questa determinosa perché credo che Mario abbia toccato non solo no, i profili più strettamente storici e storiografici, ma anche le questioni teoriche che la figura di Divano in qualche modo convolge e promuove. Ora, stando così le cose, io mi interò, per così dire, a qualche glossa rispetto alle cose dette da questo spagnolo. La prima notazione che io vorrei svolgere è questa. Mario ha... Ah, se dovessimo giornalisticamente definire la relazione di Mario con un titolo, io sarei tentato di eh, proporre un titolo di questo tipo. Ma Di Mario fu un, mas un socialista massimalista o riformista? Perché la vulgata, che vi ricordava introducendoci, vede in divagno un classico esponente del socialismo massimalista. Alla luce però della puntuale ricostruzione operata da Mario, tutto sembra essere Dibagno fuorché un massimalista. E allora bisogna ecco, in qualche modo entrare dentro queste categorie e capire, seppur in maniera molto sintetica, qual è l'origine di questa divaricazione nella storia del pensiero socialista, del movimento socialista. Riformismo e massimismo. Questa divisione entra tardi nella storia teorica e politica del movimento politico. Perché nel un lungo periodo il movimento operaio, nella versione diciamo, matura della Seconda Internazionale, nei dirigenti e nei teorici di riferimento della Seconda Internazionale, Fausti, Turati, Jean-José e via dicendo, beh, costoro mai si sarebbero posti il problema se i socialisti se essere socialista significava essere riformista o essere massimalista. Perché? Perché lo statuto teorico del, della seconda internazionale, che è l'internazionale dentro la quale nascono i moderni partiti socialisti, il Partito Socialista tedesco, il Partito Socialista francese, il Partito Laburista inglese, il Partito Socialista italiano, nell'ultimo ventennio del XIX secolo, diciamo, e lo statuto teorico di questi variati vede insieme, coniugati con il momento riformatore, riformistico e il momento finale, il momento del cambiamento radicale della società. Questo perché? Perché si richiamano alla teorizzazione fondamentale fatta da Marx a partire dal 1848 e poi ripresa da Engels nella fase finale dopo la morte di Marx. Marx ha affermato con chiarezza due punti nella sua complessa elaborazione. Il primo punto è questo: la società capitalistica è una società geneticamente contraddittoria. Le crisi, che interessano il sistema di produzione capitalistico non sono crisi occasionali, non appartengono alla patologia, sono crisi fisiologici perché? Perché è nel cuore stesso del sistema economico sociale borghese capitalistico che si alimenta la contraddizione. E qual è la contraddizione che Marx evidenzia, lo fa già dal 1848 dal manifesto? Poi in maniera più diciamo approfondita nella introduzione al primo libro del Capitale del 1857 e nella prima parte del Capitale del 1867 la contraddizione di fondo è quella fra, dello scambio tra lavoro salariale e capitale. Cioè, la, bisogna partire da un punto, dice Marx. La società borghese moderna, la società capitalistica è caratterizzata da una divisione tra detentori della forza lavoro i produttori e detentori degli strumenti di produzione i capitalisti i capitalisti sono tali perché all'esito di un processo storico che si è stipanato nell'arco di due o tre secoli hanno determinato attraverso l'accumulazione originaria del capitale una posizione di forza dentro la società sono i proprietari privati degli strumenti di produzione tutto il resto e coloro è rappresentato da coloro che detengono soltanto la propria forza lavoro, l'età la propria qual è il punto che Marx individua? Perché i movimenti socialisti che erano stati anche prima, il socialismo romantico, il socialismo della carattere, il punto cruciale è che Marx individua è un in altro ed è. In una società divisa in classi, fondata sulla proprietà privata degli strumenti di produzione e in conseguenza di ciò divisa in classi fra i proprietari degli strumenti di produzione stessa e tutti gli altri, non vi può essere una comunanza di interessi. Anzi, la legge, il movimento della società capitalistica è il conflitto, è la contraddizione. Perché? Perché contraddittorio è l'elemento fondativo della società capitalistica, e cioè il modo in cui si organizza e produce la fabbrica. Vedete, apparentemente sembra che fra datore di lavoro e lavoratore vi sia uno scambio libero e debole. Il datore di lavoro offre un lavoro, il lavoratore mette a disposizione la sua forza lavoro, vi è uno. Contra una contrattazione più o meno libera, diciamo, nessuno impone armata mano al lavoratore di accettare un determinato salario. All'esito di questa contrattazione si definisce un prezzo del salario. Il salario, l'insieme dei salari, più l'insieme dei costi necessari a produrre una merce l'ammortamento del capitale, le materie prime e così via, determina, dice l'economia politica determina il prezzo della merce. Quindi il prezzo di una merce è data dall'insieme dei costi necessari a produrla. Bene, ma se così è, cioè se lo scambio tra lavoro salariato e capitale è uno scambio libero più o meno è comunque uno scambio uguale ti do un salario, tu mi dai una certa quantità del tuo tempo di lavoro, allora si chiede, ma dove nasce? È marcato, perché dovrebbe essere zero, l'insieme dei costi dovrebbe essere uguale all'insieme Se così non è, se cioè all'interno della società bovisi moderna non solo c'è il profitto, ma il profitto è la molla che spinge poi tutto il meccanismo a funzionare. Qual è la radice? Dove nasce il profitto? È Marx proprio nel primo libro del capitale scrive che bisogna disperare l'arcano della merce e qual è l'arcano? l'arcano è che questo scambio lavoro salariato in cambio di capitale apparentemente è uno scambio equale in realtà è uno scambio di sema. in che misura è uno scambio di sema? lo è nella misura in cui il lavoratore mette a disposizione un tempo di lavoro questo tempo di lavoro, a fronte del quale percepisce un salario, rappresenta solo una parte del valore contenuto nel salario. Se la giornata lavorativa è di otto ore, le prime quattro ore ripagano il valore contenuto nel salario. Le altre quattro ore rappresentano che cosa? Rappresentano il plus lavoro di cui l'imprenditore si appropria, e che una volta ingardinata dentro la merce diventa plus valore. E questo plus valore è la base del profitto. Ecco perché gli interessi dei lavoratori da un lato e dei capitalisti dall'altro non possono che essere conflittuali perché più aumenta la quota del salario, più diminuisce la quota di profitti. Ecco perché... La lotta di classe, altro non è se non la lotta che la classe e gli sfruttati devono portare avanti per riappropriarsi di che cosa? Per riappropriarsi del loro lavoro, quindi per distruggere lo sfruttamento, per superare una società divisa in classi e quindi realizzare il regno della libertà e della lotta. Ora, al di là della dimensione, diciamo, in parte escapologica, che il pensiero di Marx ha sottolineato, resta un fatto fondamentale che viene recepito dai partiti socialisti del tempo: il fatto cioè che la società capitalistica è una società che va superata perché ha al suo interno delle contraddizioni tali che prima o poi ne determineranno il crollo. Ora, non entro qui nel merito. Marx ne individua tre, di contraddizioni fondamentali, le crisi di sovrapproduzione e di sottoconsumo, cioè proprio perché lo scambio tra lavoro, e tra lavoro salariato e capitale non è uno scambio uguale, alla fine accade che cosa? Che il monte salari non è in grado di riacquistare l'insieme delle merci che sono state prodotte e quindi vi è un surplus di produzione tanto è vero che per risolvere le crisi di sovrapproduzione sistematicamente si ricorre a che cosa? Lo strumento principe per distruggere le merci in eccedenza, la guerra e quindi la guerra come elemento fisiologico del sistema capitalistico ed elemento di contraddizione forte. Altro elemento, la difficoltà a mantenere l'equilibrio tra i due settori della produzione, quello che produce materie prime per beni strumentali e quello che produce beni di consumo e soprattutto Terza contraddizione fondamentale è la caduta tendenziale del salario del produzioni. In cosa consiste questo? Consiste nel fatto che i capitalisti sotto la spinta della concorrenza sono portati ad abbassare sempre più il prezzo delle merci, ma abbassando il prezzo delle merci si riduce il loro profitto. Come se ne esce? O riducendo i salari, ma e quindi recuperando margini di profitto oggi diremmo riallocando all'esterno la produzione eccetera eccetera o quindi ricorrendo a questi mezzi o diciamo nel, nel momento in cui il livello dei salari tocca il livello minimo di sussistenza cioè non si possono comprimere ulteriormente inevitabilmente dice Marx il salto di profitto si ridurrà e quindi il modo di produzione capitalistico finirà con il profitto questo è il paradigma nazionale che viene fatto proprio da tutti i partiti socialisti e laburisti della seconda internazionale. E in quest'ottica la lotta per le riforme non, non confligge con l'obiettivo finale. Perché se la lotta per le riforme vuol dire ridurre la giornata lavorativa e quindi ridurre i margini di sfruttamento, organizzare i sindacati e quindi valorizzare i salari, Uh, conquistare spazi di rappresentanza e di legittimazione, beh, tutto questo non solo è compatibile con un superamento in prospettiva del sistema capitalistico, ma addirittura diventa un elemento di accelerazione di quel processo. E quindi vi è tutto l'interesse, lo dirà da ultimo Engels nel 1895, poco prima di morire, con un famoso articolo ospitato proprio da Duranti su Critica Sociale, dirà, beh... La democrazia non chiude, la democrazia ci uccide perché? Perché a dare la possibilità alle classi lavoratrici di organizzarsi, di rendere legittimo lo sciopero, di rendere possibile la difesa dei loro salari e quindi del valore del proprio lavoro. Offrire la possibilità di avere una rappresentanza politica e quindi fare in modo che lo Stato non sia più soltanto un insieme di apparati di depressione, ma, anche, ma che al suo interno sia anche la rappresentanza dei ceti, espressione del mondo del lavoro, tutto questo non fa che accelerare un inevitabile crollo del sistema e quindi l'avvento del socialismo. Questo paradigma teorico che a lungo si afferma in maniera indiscussa dentro i partiti principali della seconda internazionale. Ad un certo punto comincia ad essere messo in discussione. E questo accade verso la fine del 1800. E viene messo in discussione, paradossalmente, da uno dei più brillanti marxisti dell'epoca, Eduard Bernstein, il quale rilegge per così Marx in una serie di articoli che vedono la luce a partire dal 1896 e poi nel 1899 confluiranno nel volume I compiti eh, della, dei, principi, mh, dei principi del socialismo sì, e i compiti assolutamente della società economica che cos'è Bernstein? Bernstein, come dicevo, rilegge Marx e dice però, attenzione, alcune delle petizioni di Marx non si stanno realizzando. Intanto non vi è questa caduta drammatica del saggio del profitto che dovrebbe determinare il crollo del sistema, anzi, il sistema gode di ottima salute. Secondo punto, quello che Marx aveva previsto, cioè il progressivo impoverimento delle classi produttrici, non c'è, anzi, siamo nella bella epoca le condizioni generali di vita sembrano migliorare. terzo punto rispetto alla previsione di Marx la eh, progressiva proletarizzazione dell'umanità neanche questo ci sta non solo eh, i, i proletari diciamo, hanno migliorato le loro condizioni di vita più o meno ma addirittura sono nati una serie di centri intermedi che fanno un po' da cuscinetto fra eh, I capitalisti e il lavoro salariato e la classificare. E allora dice Bernstein se tutto questo è vero, e guardandosi intorno sulla base di un'analisi empirica. Così sembra, e allora il socialismo, l'avvento del socialismo, non è più una necessità, tutta più sarà una libera scelta. L'essenziale è battersi per delle riforme. E poi il fine ultimo arriverà, se arriverà. Uh, da questo punto di vista per che un limite della declinazione di alcuni teorici del marxismo uh, successivi a Marx e quella che uh, Mario richiamava a cioè una impalcatura positivistica deterministica di questo dice cioè, no, è il socialismo non, è, no, non sta scritto in nessun libro della storia che il capitalismo deve estinguersi e il socialismo affermarsi, è una possibilità anzi, di più il socialismo è un'opzione etica se qualcuno crede che sia preferibile una società di eguali, una società in cui non ci sia competizione, non ci sia concorrenza eccetera, bene, si misurerà con quando invece dicono è meglio una società in cui vi siano spinte di competizione, di concorrenza eccetera. Ecco, qua si apre la prima crisi dentro il movimento operato ed è in questo momento ancora una crisi di carattere teorico. Siamo al dibattito. Sono i moderni teologi che si misurano da questo punto di vista. Ci si apre un dibattito. All'interno della seconda internazionale c'è chi fa le pulce a Bernstein. Rosa Luxemburg in particolare, Lenin ancora, in, in cui dicono: vale, eh, attenzione, è vero che le mh, previsioni di Marx non si sono aperate, però non si sono aperate perché nel frattempo sono state messe in campo delle controsfinti. Quali sono le controsfinti? Per esempio, il colonialismo. Il colonialismo consente al sistema, diciamo, alla cittadella industriale, alla cittadella capitalistica di approvvigionarsi di merce a basso costo e quindi il relativo benessere delle classi operaie dei paesi più ricchi ha come prezzo la miseria dei popoli di, delle oggi del terzo, del quarto mondo e via dicendo. Lenin rincarerà la dose e dirà attenzione perché è vero che quelle contraddizioni sembrano superate ma a quale prezzo? al prezzo per cui in qualche modo il mercato concorrenziale non esiste più ed anzi dopo l'avvento degli oligopoli dei monopoli eccetera è lo Stato stesso che rappresenta il capitalista collettivo colui che organizza la produzione e la riproduzione e quindi in qualche modo tiene dentro le crisi, questo però non vuol dire che il modo di produzione capitalistico non abbia più in sé delle contraddizioni, anzi queste contraddizioni prima o poi esploderanno e dice Rosa Luxemburg quando esploderanno? quando non ci saranno più territori da colonizzare e lei non aggiunge quando esploderà? quando l'illusione di produrre profitti attraverso il capitale finanziario senza passare attraverso la produzione delle merci si dimostrerà quella che oggi chiameremo una bolla speculativa e quindi questo porterà a c'è un momento in cui questo dibattito teologico acquista una consistenza storico-politica, in cui si riafferma la vecchia massima del silenzio teologico. Qual è il momento in cui questo dibattito entra nella storia reale, nella storia di processi? Questo momento è rappresentato dalla Prima Guerra Mondiale. Perché? Perché nella Prima Guerra Mondiale si evidenziano i limiti del riformismo. Il fatto cioè che aver progressivamente messo in secondo piano l'obiettivo finale del superamento del capitalismo e quindi in qualche modo essersi, virgolette, illusi la gran parte dei partiti socialisti nazionali del tempo di poter avviare una transizione, per così dire, in dolore. Dal capitalismo al socialismo mostra tutta la sua dimensione utopica, di anime belle, perché? perché nel momento in cui invece gli interessi dei diversi capitalismi nazionali urtano e confliggono tra di loro, l'esito di tutto questo è messo. Questo sì, catastrofe La prima guerra mondiale, con milioni e migliore di loro Questo è lo scenario che si apre all'indomani della prima guerra mondiale, e cioè. La ipotesi di un socialismo meramente riformista, meramente gradualista è un'ipotesi illusoria perché destinata o all'opportunismo, quindi diciamo, a far sì che i dirigenti del movimento operaio vengano prima o poi inglobati dalle rispettive politiche nazionali, o ad essere diciamo, smentito dai fatti, dalla forza delle cose. Tanto è vero che. La caducità di questa illusione è stata esemplata dal fatto che la parola d'ordine dell'internazionale proletaria è venuta meno quando i diversi partiti nazionali hanno votato nell'agosto del 2014 i crediti di guerra alle rispettive borghese Tutti? No. Con l'eccezione del Partito Socialista, il quale lancia una parola d'ordine rinementa non aderire né sapotare, che se per un verso lo tira fuori dai, diciamo, dalla debate degli altri partiti socialisti nazionali, dalla subalternità di questi partiti rispetto alle rispettive protese nazionali, per altro aspetto però, attenzione perché questo è il punto, in qualche modo lo spinge in una sorta di limbo politico. Non aderire va bene, però alla fin fine anche milioni e milioni di proletari, di braccianti, soprattutto meridionali, finiranno in trincea e lasceranno lì la loro vita. E non, sabotare, e non sabotare significa però consentire al capitalismo italiano di rafforzarsi e di mutare geneticamente e la Fiat, un dato per tutti, la Fiat nel 1914 ha cioè 6.000 operai, nel 1919 ne ha 50.0 Per non parlare della mutazione degli equilibri all'interno delle classi dominanti del capitalismo, la manifattura va in secondo piano, emergono la siderurgia, la chimica, cioè tutte quelle industrie legate ad un'economia di guerra, ad un'economia. E rispetto a questo si apre il dibattito e il conflitto nel movimento operario non solo internazionale ma innanzitutto Italia e ancora dov'è il punto di rapporto tra questo contesto di carattere elevato e l'analisi puntuale molto bella che Mario ha stesso il punto è questo che molti massimalisti italiani che rappresentano la parte maggioritaria del essi sì, che lanciano la parola d'ordine del fare come in Russia senza avere la consapevolezza di quello che è stata la rivoluzione bolscevica del 17, che ha alle spalle già tutta un'altra elaborazione teorica: il che fare il partito dei militanti di professione, del... cioè, si, quindi, si limitano a questa già, romantica, questo romantico auspicio del fare l'indice che però dal punto di vista politico in qualche modo preclude loro la possibilità di incidere, perché né si partecipa a, eh, alla diciamo, rifondazione dello Stato liberale che ormai sta mostrando e Mario l'ha detto molto bene né si partecipa ad una ricostruzione sia pure in chiave molto diversa degli istituti, della democrazia, della rappresentanza e così via, né si ha la lucidità, la forza, le condizioni per fare davvero così in Russia e quindi per sostituire allo Stato liberale lo Stato dei soviet, lo Stato bolcev. E questa è una impasse drammatica per il movimento socialista. Ed è un'impassi tanto drammatica perché non solo porterà l'ala maggioritaria del Partito Socialista in una condizione di impotenza, ma determinerà una scissione dentro il movimento socialista, eh, Livorno 1921 è già stato ricordato, che lo indebolirà rispetto a che cosa? Rispetto ad un progetto che le classi dominanti stanno mettendo in campo di superamento. Perché la famosa parola d'ordine di Eros, la democrazia ci uccide è stata innanzitutto ricepita dalle classi dirigenti e in particolare da quelle classi dirigenti, espressione di processi storici particolarmente arretrati, come le classi dirigenti italiane e tedesche che sono arrivati tardi all'unità, all'unificazione del mercato nazionale, che hanno debolezze interne in Italia della divisione nord-sud, città-campagna e quindi da questo punto di vista... Vedono davvero in una espansione della democrazia nel superamento di quei limiti dello Statuto Albertino nella direzione, nella costruzione di una democrazia parlamentare, non più solo costituzionale, come era per, per molti aspetti lo Statuto Albertino. Il pericolo maggiore, proprio perché, da questo punto di vista, l'allargamento della democrazia, il mutamento degli equilibri nei rapporti di forza tra le classi finirebbe per mettere con le spalle a loro e che la risposta che la parte delle classi dominanti italiane viene data è una risposta di tipo regressivo. cioè bisogna dargli una lezione e qui c'è la risposta al titolo che giornalisticamente avevo proposto per la relazione di Mario divano, riformista o massimalista. vedete c'è un parallelismo in tra le figure di Divano e, e la figura di Matteotti apparentemente Matteotti è un personaggio diverso perché lui è coerentemente riformista è un seguace di Turati segue Turati nella scissione del 22 nella costruzione del Partito Socialista Unitario Divano non vede tutto questo perché appunto nel settembre del 21 però, in qualche modo, e eh, mi mi di agli elementi di fatto che Mario ci ha fornito, Di Magno sta dentro questo discorso di un nuovo riformista. Quali sono i punti che, su Puglia Rossa questo è molto evidente, eh, Di Magno indica al sindacato e al partito socialista in terra interagente sono due fondamentali poi c'è un terzo sul quale tornerò il controllo diremmo oggi del mercato del lavoro e la capacità di farsi portatumili di una proposta di diverso sviluppo economico come si il primo no, modo symboletizza in questo, la collocazione, l'assunzione la dei lavoratori agricoli deve passare attraverso gli uffici di collocamento. Altro punto, nei periodi diciamo morti i, i proprietari terreni devono comunque essere costretti ad assumere una certa quantità di manovra per svolgere alcuni lavori di miglioria sui su loro termini. Quindi questa è una risposta riformistica oggi perché il mercato le, le assunzioni che devono passare attraverso l'ufficio di collocamento sono una norma di elementare civiltà eh, Imporre ai proprietari terrieri di migliorare la qualità dei loro terreni, in qualche modo finisce con l'essere al loro vantaggio, perché così diventeranno più produttivi e quindi aumenterà la produzione, aumenteranno anche i loro profitti e via dicendo. Apparentemente è una proposta di forza. In realtà è una proposta che va a toccare il cuore del modo di produzione capitalistica, non più solo dal punto di vista economico, questa volta ma dal punto di vista politico, perché mette in discussione la capacità e il potere di comando del capitale, per un verso. Io non posso più assumere chi mi piace, chi mi pare piace, quelli che accettano una paga più bassa senza reclamare, ma devo passare attraverso l'ufficio di collocamento. Non sono più padrone di fare quello che voglio sul mio terreno, ma sono costretto a fare le opere di miglioria, eccetera. Beh, e Questo significa che siamo rovesciando il mondo. Questo significa che viene ad essere messo in discussione, detto bene, ma il diritto di proprietà, non nella versione più ingenua, il furto, l'abigeato, cose di questo, tipo. viene ad essere messo in discussione il diritto di proprietà nel suo cuore politico cioè nella capacità di comando che i proprietari degli strumenti di produzione, in questo caso gli armari, hanno rispetto al resto della società. E questo il punto che non può essere passato. Soprattutto se si conga questo discorso con l'altro con discorso, quale pure Marlacena, e cioè quello del divano politico. Quando Matteotti Scrive sull'avanti, a proposito dei Soviet, il gruppo dirigente socialista massimalista si era riempito la bocca dei Soviet, dobbiamo fare i Soviet, eccetera, come in Russia. E ti sento, ma che bisogno c'è di fare i Soviet come in Russia? Noi i nostri Soviet, ce cioè, li abbiamo già, e sono i municipi. Sono quei municipi, sui sì, quali, al ridosso dei quali, la tradizione socialista a partire dalla fine dell'ottocento ha costruito un modello di società diversa attraverso le scuole popolari, attraverso gli asili di attraverso tutta una serie di cooperative di consumo, attraverso tutta una serie di strumenti che hanno messo in discussione la logica del comando del mercato e di proprietà degli strumenti di produzione che il mercato pretendono di condizionare al loro uso e consumo allora la messa al centro della proposta politica del municipio comporta un passo successivo. Il passo successivo è quello delle alleanze. Per governare i municipi occorre allearsi. Occorre allearsi con le forze cattoliche, eventualmente anche con il combattendismo, vi faccio solo una piccola chiusa, ma ci sono molti articoli in cui Divano su Puglia Rossa dice sui suoi compagni, no, guardate che i combattenti, la gran parte possono essere nostri alleati, non li dobbiamo regalare alla reazione, ma dobbiamo in qualche modo cercare di trovare dei terreni comuni sui quali costruire un'alleanza sociale che poi deve avere uno spotto politico. Eh, è la proposta che Matteotti farà due anni dopo, tre anni dopo, quando dirà c'è la necessità oggi. Nel 24 per Matlotti di contrastare il fascismo, all'interno del quale sono prevalse le spinte più intransigenti, le spinte diciamo più emersive. E per bloccare questo, noi dobbiamo stringere un patto tra le forze democratiche. E allora si spiega perché Divagno diventa l'obiettivo principale delle classi reazionarie locali. per tutte le ragioni che leggermente presentano. E fondamentalmente, io ne aggiungo questo perché bisogna sventare quella proposta politica che, ove condotta fino in fondo, avrebbe determinato l'isolamento dei settori più reazionali della conservazione della proprietà fondiaria. Ecco il e allora vedete: così come a livello nazionale c'erano altri più pericolosi di Matteo. O se ne dire anche a livello pubblico, c'erano altri che davano molto più fastidio di Vittorio, tanto per fare un nome disperato. Ma perché viene colpito divano in Puglia e qualche anno dopo, Marco Perché sono portatori di un'ipotesi politica che oggi riassumeremo in questi termini: difesa ed allargamento della democrazia, politica di alleanze che ribaltano le istituzioni in tutti i loro aspetti. E allora eh, questo diventa il nemico. Perché contrappone una virgolette narrazione democratica e progressiva alla narrazione qualunquistica e conservatrice messa in atto, con il domande della prima guerra mondiale, ma anche da prima, di ampi settori delle classi militari italiane. E dall'inizio del Novecento, anzi dal famoso articolo di Sonnino torniamo allo Statuto. Che vengono ad essere messi in discussione gli istituti della democrazia, che viene ad essere oggetto di un attacco quotidiano, di una critica, quella che oggi diremo la casta, cioè il ceto politico, il principio di rappresentanza, il criterio del suffragio universale. Ecco, tutto questo. La, la difesa da parte di Divano, di Matteotti, dell'ala più consapevole del movimento operario e democratico del nostro paese, di questi terreni come terreni sui quali contrapporsi e svolgere la battaglia rispetto al fascismo. Che, anche, che reazione sì, ma è reazione di qualità nuova, perché non è più solo il mazziere ma è anche gli apparati dello Stato, i carabinieri, il giudice dicendo su questo, questo. Diventa il terreno sul quale si gioca la partita decisiva. E su questo terreno il punto è che proprio la proposta di divano in Puglia e poi di Matteotti in Italia diventa una proposta drammaticamente minoritaria. Vero quello che ha detto Mario leggendo l'articolo di Gramsci, però Mario c'è un altro aspetto che io non posso sottrarmi dall'evidenziale, quando Gramsci scrive queste cose, lui ha ancora in testa l'idea di uno scontro classe contro classe, ha ancora in testa l'idea di superare la democrazia liberale dalla rappresentanza e fare un con una consapevolezza ben maggiore di quella dei massimalisti italiani. E invece, diciamo, questo terreno fa il gioco proprio dei settori più reazionari e più intransigenti delle classi dirigenti. Ed ecco perché il nemico di queste classi divenne in Puglia, Divano, qualche anno dopo in Italia, Matteo. Ma su questo che comunque è ancora oggi l'attualità la di quel pensiero e di quella proposta politica. Che non è soltanto difesa delle istituzioni da un lavorio banquistico di demolizione diremo oggi di critica populistica delle istituzioni. Vi è qualcosa di più, vi è la consapevolezza che queste istituzioni vanno modificate. Vedete, non è un caso che Turati, Di Vagno e Matteotti siano tre avvocati e tre avvocati penalisti che individuano nelle aule di giustizia uno dei terreni sui quali modificare gli equilibri e i rapporti di forza tra le classi, ma così come le aule di giustizia sono istituzioni, allo stesso modo a livello di enti locali, a livello di Parlamento, a livello di governo, le istituzioni vanno salvaguardate e difese, non nella loro separatezza rispetto alla società civile ma costruendo quegli strumenti, quei canali, per farne sempre più luogo di rappresentanza della società civile e di quelle forze che dentro la società civile sono forze maggiori. E ecco, questa è la qualità del lascio di un verso, di un di una tradizione del pensiero socialista, del movimento democratico del nostro paese, abbia ancora oggi, di dire oggi più che mai una sua a qualità simile. Ringraziamo anche il professor Colombo che ha tenuto una relazione eh, di, di veramente ampio respiro partendo dall'interrogativo eh, sulla, diciamo, la socialista di Bagno, sia massimalista o riformista, eh, dopo insomma, un escursus che è stato quasi una storia del socialismo internazionale italiano, eh, è giunta a una conclusione insomma, molto suggestiva: quella il parallelismo anche tra eh, Matteotti e Di e in qualche modo tra il 1920 e il 2020, eh, in effetti il massimalismo di Livagno forse a ridosso del 21 inizia a sfumare, nel senso che credo che il suo impegno maggiore, almeno un po quello che si dice i giornalisti fosse per l'intanto però in Italia, di perdere ancora pezzi, eh, come era successo appunto, appunto a Livorno e quindi in qualche modo eh, il messaggio parallelo in qualche modo tra Matteotti e Divano è quello appunto di un realismo, di un realismo politico, non una difesa dell'allargamento un della democrazia, eh, era appunto il portato di una fase che non era più rivoluzionaria ma anzi eh, stava eh, prendendo il sopravvento la reazione a questo grosso che non fosse ammesso che lo fosse mai stato in quindi in Italia. Eh, dando così una, una letta al messaggio un del professor Preti ecco, eh, concluderei appunto che si, sicuramente serve approfondire la, la figura, la il messaggio politico di divagno perché insomma, possono anche essere capovolti i termini rispetto a Matteotti, nel senso che non è divagno è solo Matteotti del Sud, ma forse Matteotti di Vagno del, del Nord. Non so se c'è tempo per il dibattito, dobbiamo. Allora, prima di tutto volevo fare paradossalmente, un piccolo riprovero, un piccolo riprovero per che cosa? Per il fatto io dicevo prima al professor Colonna, Nicola, se mi permette, perché siamo tanti anni che ci conosciamo. Eh, che sarei dovuto andare via un po' prima perché c'è mia, mia moglie che mi aspetta, che aspetta. Eh, probabilmente stasera potrei trovarmi di fronte a un pericolo di richiesta di divorzio per il fatto, <ride> ma perché mi avete bloccato qua. Eh, questo devo ringraziare sempre il professor Paglioletti e il professor Colonna per la ricchezza delle loro delle loro lezioni che veramente mi hanno bloccato, mi hanno bloccato perché mi hanno dato tanto, mi hanno dato molte cose, dal punto di vista della eh, relazione del professor Spagnoletti, quella parte giuridica che secondo me è da approfondire, è da approfondire molto, tra l'altro è da approfondire anche dal punto di vista del recupero dei documenti, no? sì. la tesi di Divagno, dato che alla sapienza hanno ultimamente eh, come dire, eh, schedato tutta una serie di vecchie tesi, vedere se si riusciamo a, a recuperare una cosa del genere. Sarebbe molto da approfondire perché veramente è stato molto illuminante quella presentazione che ha fatto il professor Fagnoletti all'inizio a proposito della formazione giuridica che però è anche la formazione politica, è, è strettamente la formazione politica di Mario. E poi devo dire che eh, sul, a proposito della relazione del professor Colonna eh, cose che sono, alcuni spunti che per me sono stati estremamente convincenti. In particolare una cosa, e questo qua mi leggo un attimo a quello che diceva il dottor Imperato prima, um, allora eh, io Spero di non essere confuso in questo momento e spero di riuscire ad, essere, ad avere una certa uh, continuità nelle, nelle cose che sto per dire. Però uh, quello che mi colpiva a proposito di quello che diceva Nicola Colonna prima era a proposito del municipalismo non nel senso tradizionale, come l'ha definito lui, della, uh, della posizione politica di Divagno e a proposito di quella domanda che c'è stata quando è stato introdotto il dottor Imperato perché nel 19 lui non è stato candidato ed è stato candidato al 21? ora come sia Nicola che penso anche il professor Paglietti sa noi abbiamo su in fondazione un... Eh, che l'abbiamo recuperato andiamo a recuperare proprio... Eh, eh, Comunque abbiamo quel, quel, quel registro dei verbali della Federazione di Bari nel 1919, dove tra l'altro c'è anche il processetto di Bari, proprio in seguito. Sì, sì, sì, però lì c'è una cosa molto più interessante, perché il divagno fin dal 19 era sì massimalista, ma non era massimalista comunista, ma era massimalista unitario. La federazione di Bagno, nel 19, invece andava nell'altra direzione, la Maglierotti andava nell'altra direzione. Il problema lì fu che Di Bagno fu quello che si oppose alla non presentazione delle liste. Cioè e quello fu il vero problema e questo rientra esattamente in quello che stavi dicendo tu quando dicevi il municipio come luogo di mediazione politica di cercare accordi di trovare unità che sia unità non solo all'interno diciamo, del movimento, quello che una volta si chiamava il movimento operaio ma anche per isolare e a quel punto è chiaro che io non posso accettare la linea astensionistica dal punto di vista delle elezioni politiche, perché noi dobbiamo essere in Parlamento, perché solo se entriamo in Parlamento possiamo perseguire quella cosa. Ed è quella la cosa che la Maierotti e tutti gli altri suoi non vogliono perché Divaglio riuscì a far prevalere questa cosa. Così, per eh, per la linea fu dalla grande maggioranza. Appunto, riuscì a farla prevalere. E' fu quello che a loro non andava bene, perché la linea Bordigliano era... E per quello che non viene non viene e ecco, qui il, il gran, la grande convinzione che mi ha dato quello che stava dicendo prima Nicola insomma grazie veramente grazie scusatemi Maria eh, un fuggo perché... ma di altro dico eh. ci la colpa è nostra ma ci tasse davanti a qualche giudice ci assumerci la, no? la torba non è così Quindi queste si applicerebbero alle molte colpe. A ah, tante che ne abbiate, certo. Se non ci sono altri contributi, altre domande, io vi chiederei di chiudere questa parola. Sì. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Leggerò con grande attenzione grazie questo punto di